La nostra uh, mission è quella di essere un ente di ricerca e la prima cosa che deve fare un ente di ricerca è a mettere a disposizione il dato perché la comunità scientifica internazionale lo possa avere e ne possa fare oggetto dei propri studi, nella consapevolezza che noi siamo solo dei custodi molto fortunati, ai quali è consegnata questa collezione e che noi dobbiamo restituire alla collettività. Ho avuto la fortuna di eh, lavorare per 17 anni nei Paesi Bassi e di conoscere personalmente Wim Vinpeves e di ascoltarlo quando nel 2006 annunciò la politica di massima apertura del Rex Museum e fece un esempio che all'epoca eh, destò qualche scalpore, ovvero oh, dicendo io mi auguro che Hermès venga a chiedermi di riprodurre la ronda di notte gratuitamente e spero che tutte le donne di Francia poi avranno un folar con la ronda di notte perché quello significherebbe ancorare il patrimonio e farlo conoscere. Ecco quello che mi ha spinto è proprio questo. Aver liberalizzato l'utilizzo del patrimonio iconografico innanzitutto ci ha portato ad avere un grandissimo risparmio economico perché significa avere smantellato un ufficio fotografico con una persona che eh, di questo si occupava e che aveva un introito anno che non copriva nemmeno il costo azienda eh, di tre mesi di impiego. Quindi il museo eh, perdeva ogni anno nove mesi di impiego di una persona che invece adesso fa cose molto più utili e ha alleggerito moltissimo anche il lavoro perché peraltro seguendo la stessa policy del Metropolitan riuscire a mettere immagini eh... Ma buona risoluzione nel sito web significa che il pubblico, lo studioso può già trovare la sua immagine e noi non dobbiamo essere a processare a rispondere alla mail, ad avere un affaticamento e un rallentamento. Ci chiediamo perché noi custodiamo gli oggetti li custodiamo perché sono frammenti di memoria del passato, ma non li custodiamo per un semplice valore di erudizione li custodiamo perché c'è un dialogo di questi oggetti fanno da ponte per metterci in contatto con le generazioni precedenti ebbene quando una persona viene in museo, fa una foto, si fa un selfie fa un video si mette in qualche modo in interazione con questo oggetto lo riporta in vita lo fa vivere di nuovo e il mio compito è fare in modo che gli oggetti vivano e vivano eh, aumentando la documentazione e la diffusione non credo quindi che ci sia nessun tipo di sedimento e, e che il patrimonio anzi ha un solo pericolo e lo ripeto che è quello di essere dimenticato se noi non capiamo che il nostro patrimonio storico-artistico e archeologico eh, e librario e archivistico è il nostro, la colonna dorsale di questo paese, è il nostro DNA. Un DNA però che non deve essere stante, abbandonato, riservato a pochi studiosi, ma che deve vivere e che deve entrare nell'agenda industriale, uso una parola forte, di questo paese. Deve essere messo al centro per rinnovare l'identità che questo paese ha, per creare economia e per creare innovazione.